Siamo qua al Salone del Gusto per presentare la prossima edizione di Play with Food, la scena del cibo, l'undicesima edizione, è un festival di teatro e arti performative interamente dedicato al cibo, è il primo e unico in Italia e da diversi anni Camera di Commercio ci segue attraverso il progetto di Maestri del Gusto. Ogni anno una selezione di maestri del gusto di Torino e provincia viene con noi al festival e ci aiuta a curare tutti i momenti gastronomici legati agli spettacoli, quindi è un momento per affrontare e approfondire il tema del cibo e i prodotti d'eccellenza del territorio in un modo nuovo, inedito, divertente che è quello del, del teatro e delle arti performative.